Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin con marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, latte, lievito per dolci, vanillina, marmellata e zucchero a velo. Andiamo, il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo del boccale, versiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 6 minuti a velocità 3. Adesso andremo ad aggiungere la farina, il latte, il lievito per dolci e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 3 il composto è pronto adesso andremo a comporre i muffin iniziamo versando l'impasto il composto nei pirottini Adesso mettiamo un cucchiaino di marmellata in ogni muffin. Adesso completiamo con il resto del composto. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 25 minuti circa. I muffin sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Muffin alla marmellata grazie